buon pomeriggio e benvenuti a questo incontro stiamo iniziando un incontro a, col titolo organizzare corsi e lezioni online che è dedicato proprio a eh, mettere a fuoco quali passi fare se vogliamo organizzare corsi e lezioni online è dedicato eh, alle persone che magari in questo periodo dal punto di vista professionale hanno visto cambiare le proprie eh, abitudini professionali hanno visto la necessità magari di spostare da una situazione in presenza corsi o attività eh, e trasformarle in, in corsi e attività eh, online siamo... All'interno eh, di un percorso, è, è un tema molto complesso e piuttosto ampio, quindi oggi tratteremo alcune grandi linee che credo possano possano essere d'aiuto sia a chi già eh, organizza e tiene delle lezioni online, eh, sia a chi magari ci ha pensato ma ancora non ha avuto così, il coraggio di fare questo passo, forse non ha avuto la, la necessità ancora, ma adesso in qualche modo vede eh, così, possibile questa prospettiva. Io sono Elena Gremese e sono una professional organizer iscritta ad APOI, che è l'associazione Professional Organizer Italia. E sono una professional organizer senior e mi occupo di organizzazione della tecnologia, quindi come utilizziamo e gestiamo la tecnologia sia in ambito lavorativo che in ambito eh, personale con una visione particolare, con un obiettivo particolare, che è il benessere digitale, cioè utilizzare la tecnologia in modo che sia un aiuto per noi e non una fonte di stress. E mi occupo anche di zero rifiuti, cioè costruire un ambiente di lavoro quindi l'ufficio, lo spazio di lavoro o volendo anche la casa, cercando di ridurre la quantità di rifiuti che produciamo, quindi con un'attenzione particolare all'ecosostenibilità. E sono anche una docente, lavoro negli enti di formazione professionale e da questo nasce un po' eh, anche il tema di questo incontro. Lavoro da quasi vent'anni eh, nei centri di formazione professionale, con i centri di formazione professionale e sono anche un Apple Teacher e un Apple Professional Learning Specialist, vuol dire che ho una certificazione rilasciata da Apple per affiancare le scuole e i docenti che mh, intendono iniziare a utilizzare la tecnologia Apple per l'apprendimento. Quindi, insomma, come vedete, vivo abbastanza vicino alla tecnologia e alla tecnologia usata per l'apprendimento. Questo incontro rientra tra gli incontri e le attività e, le, e, e i contenuti preparati dai professional organizer aderenti ad Apoi che eh, si vedono sempre molto attivi nella prima settimana di primavera con la settimana dell'organizzazione. Siamo ormai alla settima edizione e anche quest'anno ci sono stati un, molti eventi e eh, molti contenuti e se per caso li avete persi potete andare sulla pagina Facebook di Apoi e andare a cercare un po' che cosa è successo e magari andare a ritrovare qualche contenuto che se vi può essere interessante e utile. E partirò subito con i contenuti di questo incontro, ma vorrei anche chiedervi eh, di essere eh, partecipi in qualche modo a questo incontro se lo volete, se, se vi fa piacere. Avete la possibilità di scrivere i commenti e io cercherò di tenerli sott'occhio quindi se avete dei dubbi, delle perplessità, delle domande, delle cose da approfondire oppure che magari non vi sono chiare potete scrivere così che io magari riesco anche a, a rispondere alle vostre curiosità, alle vostre necessità mi farebbe piacere fosse un incontro interattivo per quanto possibile eccoci, che cosa tratteremo oggi? allora, prima di tutto parleremo eh, di quali percorsi sono possibili? Se io intendo fare lezioni o dei corsi online, che cosa posso fare? Che, che prospettive ho? Che tipologie di cose, di corsi, di lezioni posso immaginarmi? Vedremo come costruire o quali materiali possono essermi d'aiuto e magari qualche strumento che può aiutarmi a, a, a, a creare del materiale interessante per questo tipo di lezioni vedremo eh, alcuni dettagli su come preparare una lezione o meglio su che cosa essere attenti quando devo preparare una lezione online vedremo velocemente quali sono alcune piattaforme che possono essermi d'aiuto per preparare i corsi e le lezioni online e infine vedremo le, alcune attenzioni proprio prima di andare in onda quindi cosa fare immediatamente prima di andare in onda Partiamo subito dai percorsi. Allora, siamo in una situazione particolare. Eh, siamo chiusi in casa, non possiamo più fare le attività che facevamo prima, eh, non possiamo incontrare i clienti come li incontravamo prima, non possiamo incontrare gli studenti o i nostri, i nostri corsisti come facevamo prima. Ci siamo portati online o abbiamo intenzione di portarci online ed ecco, eh, che eh, questo mondo è un mondo diverso da quello che abbiamo conosciuto dove facevamo incontri e eh, lezioni in presenza, è un ambiente virtuale eh, con caratteristiche diverse e dobbiamo lavorare attraverso piattaforme di condivisione dove eh, possiamo... Eh, eh, incontrare i nostri corsisti o eh, come dire preparare le nostre lezioni, distribuire il nostro materiale. Ci sono fondamentalmente due tipologie di lezioni, due modalità di fare lezioni online. Eh, C'è cioè la lezione sincrona o asincrona. Questa è la prima grande divisione. La lezione sincrona è la lezione che avviene contemporaneamente, cioè sia il docente che lo studente sono presenti e in qualche modo quindi condividono la lezione, possiamo dire, come se fossero in presenza, nel senso che la modalità è a distanza ma è sempre in tempo reale. Il docente e il corsista sono in una stanza virtuale ma sono entrambi presenti. È quindi una lezione interattiva, il docente parla, l'allievo può chiedere, può chiederlo di persona a seconda degli strumenti che stiamo usando oppure può chiederlo come nel vostro caso che state seguendo questo, questo incontro, potete chiederlo attraverso una chat, attraverso i commenti di Facebook. Ma c'è comunque una possi la possibilità di interagire, di, di avere un risposta di avere dei feedback rispetto a quello che viene detto e, e quindi in qualche modo ha la caratteristica della classe in presenza pur essendo mh, virtuale e, e, e il cuore proprio di questa tipologia di, di lezione è proprio la possibilità di interagire Okay, di poter comunicare di avere dei feedback non sono gli stessi feedback che abbiamo in una lezione frontale non vediamo magari io in questo momento eh, stiamo facendo e siamo in una situazione sincrona eh, in questo caso mentre sto parlando perché mh, voi mi state seguendo e possiamo in qualche modo comunicare voi potete mostrarmi le vostre reazioni certo non è la stessa cosa che essere in una stanza dove io magari posso vedere i vostri sguardi capire dai vostri sguardi se state seguendo, capendo o, o avete dei dubbi rispetto a quello magari che vi sto raccontando, quindi è comunque c'è una limitazione rispetto all'interazione, ma mh, comunque c'è la possibilità dell'interazione. Quando facciamo questa tipologia di, di attività, di lezione, di corso, possiamo sfruttare alcuni strumenti che ci aiutano a rendere più ricca la lezione. Abbiamo detto che non essere in presenza ci toglie degli elementi, ma ci sono degli strumenti che possono esserci utili. Eh, ve ne mostro alcuni eh, perché li trovo particolarmente interessanti. Non possiamo approfondirlo in questo momento, sarebbe bello farlo. Uno degli elementi che può essere utile nella lezione sincrona è l'utilizzo di CAUT è una, un sito online che vi permette di pre, preparare dei quiz, delle domande, a cui chi vi segue eh, può rispondere. Ed è un gioco dinamico, molto, molto frizzante, quindi in una situazione dove siamo a distanza e magari facciamo fatica a creare un po' di clima, CAUT ci aiuta molto anche a rendere più gioioso, a spezzare un po' la lezione. Mentimeter è una, uh, uh, ha certi aspetti, degli aspetti simili cioè anche in questo caso ci permette di interagire con chi ci segue ma è più simile a una presentazione quindi io preparo le mie slide con questo strumento sempre online, una piattaforma ehm, e posso però inserire alcune domande in cui gli allievi, i corsisti mi danno del, dei feedback, delle risposte un altro strumento e a me piace molto è Padlet, anche in questo caso posso chiedere a chi mi sta seguendo nel corso di interagire con me scrivendo dei commenti, scrivendo eh, dei pareri, scrivendo delle informazioni. Come vi dicevo nella, nella lezione sincrona è importante sfruttare questa possibilità di interagire, di far sì che chi mi segue possa comunicare con me. Poi andremo a vedere magari anche perché nelle slide successive. La lezione asincrona, invece, è una lezione che prevede. Un tempo diverso tra il momento in cui il docente spiega il docente o il, il eh, libero professionista o insomma chi, chi eroga questa attività e eh, diciamo prepara la lezione prepara il video ma lo studente non lo vede lo vede in un momento diverso quindi ci sono due momenti diversi quello in cui il docente prepara il materiale prepara il video e quello in cui il l'allievo o il corsista o il cliente invece usufruisce di questo, di questo video di, questa, eh, di questo materiale eh, questa tipologia di di, eh, di lezione di corso è non è interattivo allo stesso modo evidentemente eh, perché non posso fare una domanda in sul momento, ok, ma lo rende eh, una modalità rende questa una modalità molto flessibile, in quanto chi segue il corso non ha più vincoli di orario, può vedere il video, può vedere la lezione quando a ah, lui è più comodo, scegliendo quindi il momento della giornata più. più eh, più adatto o per i suoi impegni o per le, il momento proprio in cui si sente più pronto a fare questa cosa non ha vincoli di luogo nel senso che eh, eh, diciamo che già la lezione è sincrona ci permette di avere più flessibilità nel luogo, posso usufruire da casa per esempio anche con la lezione sincrona. La lezione asincrona e, e non disturbo neanche se la guardo in autobus, se lo guardo in un momento in treno, quindi diciamo amplifica ancora di più se vogliamo la possibilità di scegliere il luogo eh, rispetto alla lezione sincrona ed è un percorso autonomo in cui il corsista sceglie quando vedere eh, quando eh, seguire il corso quindi in, in autonomia Possono esserci materiali, compiti da svolgere, attività da riconsegnare, quindi comunque c'è in qualche modo una o può esserci una interazione con il docente, solo che avviene in un, modo di, in un mondo diverso. Quindi il monitoraggio e i feedback avvengono in due momenti diversi rispetto all'erogazione de, del contenuto. Spero di essere stata chiara su, sulla differenza eh, tra queste due modalità e anche sui vantaggi e svantaggi, sulle caratteristiche di queste due modalità. Se avete dei dubbi, come dicevo prima, potete scrivere nei messaggi, nei, nei commenti, e io poi cercherò di, di approfondire o di chiarire se qualcosa non è chiaro. I materiali. Quando prepariamo delle lezioni online... Abbiamo molte possibilità, proprio perché lavoriamo in un mondo digitale. Ovviamente il primo materiale che eh, presumo un, una persona possa creare per un'attività uh, di tipo una lezione, è la presentazione come ho fatto io oggi che affianca quanto eh, la persona racconta e sostiene il discorso che, che sta portando avanti, quindi la presentazione è uno strumento molto utile eh, per aiutare nella comprensione rispetto ai contenuti che vengono erogati. Eh, ma possiamo anche immaginarci dei PDF che possono essere condivisi con gli allievi, oppure degli e-book, o ancora delle immagini che possono diventare un sostegno per quanto viene eh, così costruito in termini di contenuti nel corso. Ma possono essere anche dei file audio, o ancora delle infografiche, quindi abbiamo una grande quantità di materiali che possono essere creati a sostegno di quanto viene detto durante il corso. Alcune possono essere erogati nell'immediato, cioè mentre faccio il corso, mostro la mia presentazione, mostro la mia immagine, altri potrebbero essere eh, eh, diciamo, consegnati ai corsisti e agli allievi in momenti diversi. Eh, potrebbero essere dei... Compiti per da così, fare in un momento diverso, dei materiali per approfondire un tema, o per riprendere gli argomenti che abbiamo magari già mh, visto assieme durante la lezione. Per preparare questi strumenti, adesso io vi, vi faccio pensato di, di darvi anche dei suggerimenti su quali tipologie di. di e strumenti si possono usare per esempio per le presentazioni io trovo molto efficace Keynote che è l'app eh, di apple per, la, per le presentazioni è molto semplice da usare è, è molto è molto molto intuitiva e quindi in poco tempo si riescono a creare dei prodotti veramente molto molto carini Un'alternativa può essere Google Presentazioni, che ha il vantaggio di essere disponibile per tutte le persone che hanno un account Google. Quindi tutti quelli che utilizzano Gmail possono accedere a Google Presentazioni e quindi preparare delle presentazioni da condividere poi con le persone che seguiranno le vostre lezioni e i vostri corsi. Abbiamo parlato prima di Mentimeter, anche in questo caso possiamo immaginarci di preparare delle presentazioni con questo strumento, in questo caso anche in maniera interattiva, e poi uno strumento che io uso tantissimo e che mi è dav davvero d'aiuto, anche dal punto di vista della preparazione di cose eh, particolari, graficamente piacevoli, ma molto facili da creare, è Canva. Non so se lo conoscete, anche in questo caso è un sito, un servizio online, prevede un accesso gratuito con poi delle funzioni che risultano essere a pagamento, quindi se volete alcune funzioni è necessario fare l'abbonamento, ma per la maggior parte delle attività si può procedere anche in forma gratuita. Canva vi permette di fare un'infinità di cose dalle presentazioni alle infografiche quindi eh, potete veramente creare molto materiale molto facil facilmente tra l'altro in questo periodo sono stati creati molti materiali anche per le lezioni online, proprio presentazioni specifiche, proprio dedicate al mondo della scuola o al mondo dell'apprendimento. Con delle grafiche stupende, basta entrare modificare le cose che, che interessano a voi, aggiungere i testi che interessano a voi ed è veramente eh, mo, molto, molto semplice da usare e molto efficace. Eh, se, par se parliamo di prodotti, di, di materiali da condividere durante la lezione, non, non posso dimenticarvi di né, sottolineare quanto è importante rispettare i diritti d'autore, quindi utilizzare immagini che sono... Eh, eh, libere dal diritto d'autore che in questo caso le potete trovare eh, sui siti ce ne sono diversi Pixabay per esempio è il primo che mi viene in mente ma ce ne sono molte altre che mettono a disposizione una serie di immagini eh, che gli autori hanno, hanno eh, concesso all'utilizzo per chiunque ne abbia, eh, abbia piacere di usarle quindi sono utilizzabili questo ve lo consiglio sia che siate docenti, sia che siate docenti sia che siate liberi professionisti o stiate lavorando perché eh, comunque eh, se siete docenti e lavorate nella scuola è bene insegnare ai nostri allievi a, ad avere questa attenzione eh, se, se lavorate se siete invece liberi professionisti chiaro che se lavorate e poi volete pubblicare rendere pubblici, pubblici i vostri lavori è importante che sia tutto a posto e non ci siano poi eh, difficoltà legati ai diritti d'autore e, e un, altro, un altro tema importante è proprio quello di citare le fonti intanto vedo che Giada ci dice che Canva è il numero uno condivido è veramente una risorsa molto molto interessante quindi se non lo conoscete ancora eh, vi consiglio di, di fare un giro e di andarla a vedere perché offre anche tra l'altro tanti spunti per cui è proprio interessante e, ok e io sarei arrivata a questo punto a che cosa alla preparazione quindi a che cosa dobbiamo fare attenzione quando dobbiamo preparare una lezione online che ha ovviamente delle caratteristiche diverse rispetto alla lezione in presenza parliamo quindi di organizzare la lezione una cosa importante nel momento in cui facciamo una lezione online è fare attenzione al ritmo in aula, quando siamo in presenza, un po' perché mh, eh, sia, sia, siamo fisicamente nella stessa stanza e, e quindi percepiamo la dinamicità anche dei nostri allievi. Ma poi perché siamo più dinamici, ci spostiamo, ci alziamo, ci muoviamo, magari eh, eh, c'è un ritmo alla lezione. Quando siamo in una lezione come questa, in una, una situazione diciamo, dove abbiamo un computer che, eh, che ci divide da, da chi ci ascolta, eh, questa situazione cambia. Io per esempio in questo momento non vedo nessuno di voi e quindi non so che reazione avete a quello che sto dicendo. E questo eh, mi impedisce di avere dei feedback immediati, no? ma... Ehm, e questo può eh, portarmi a mh, dimenticare che nella mia lezione devo avere un ritmo, devo avere dei momenti intervallati da attività diverse, da, da, da momenti diversi. In aula succede normalmente perché, perché magari c'è il commento di un allievo, magari c'è una domanda... E quindi è più facile che questo accada in maniera naturale. Quando siamo online invece questo è molto, è, è molto difficile che accada, dobbiamo in qualche modo guidarlo noi. Quindi è importante che ci ricordiamo di spezzare l'attività che abbiamo pensato, quindi di non fare una lezione dove c'è solo il docente che parla, magari se è una lezione lunga di due, di tre ore, perché è evidente che nessuno sarebbe in grado dall'altra parte di seguire una lezione di questo tipo. Quindi dobbiamo intervallare, magari fare qualche minuto di spiegazione, poi eh, fare una domanda e magari qualche altro minuto di spiegazione proporre un piccolo esercizio quindi trovare eh, delle attività semplici, facili da gestire che spezzino un po' il ritmo di una lezione che altrimenti sarebbe troppo lunga e monotona anche il tono della voce può aiutare quindi eh, cercare di non avere un tono di voce ma forse ve l'ho scritto anche dopo eh, che, che sia troppo monotono, per esempio. Quindi trovare diciamo, delle soluzioni per, avere delle, per spezzare i momenti della mia attività, in modo da seguire un po' anche la capacità di attenzione di chi ci sta seguendo. Infatti l'avevo scritto, una voce colorata, cioè che cambia magari eh, da volte un po' più allegra, a volte un po', un po meno, poi anche il volume è sufficientemente alto per cui le persone che ci ascoltano riescono a sentire bene in maniera chiara quello che diciamo, non troppo lento, non troppo veloce. Ditemi eh, se sto parlando... Eh, oh. Se vi sto raccontando delle cose e trovate delle incongruenze rispetto a quello che vi sto dicendo. Questa è una delle lezioni più difficili perché da un lato vi sto cercando di portare eh, delle, delle informazioni, dall'altro eh, sto anche facendo quello che, che, che vi sto raccontando, quindi potreste cogliermi anche in castagna. Eh, sarebbe importante cercare, anzi è assolutamente importante cercare di creare una relazione. Eh, questo se fosse una lezione sincrona in cui noi possiamo interagire e vederci, come magari succede più spesso nelle lezioni a scuola, eh, può essere facile o più facile eh, chiamando, facendo delle domande alle singole persone e quindi interagendo direttamente con i singoli. In questo caso, eh, come nella situazione che stiamo vivendo adesso, è un po' più difficile, in questo caso può essere anche semplicemente porre delle domande, eh, lasciando però spazio ovviamente a chi, chi segue di poter rispondere o di, o di poter interagire attraverso appunto i commenti. È importante però cercare di... Mh, parlare con l'altro, cioè partire dal presupposto che stiamo cercando di parlare a qualcuno, non parliamo a uno schermo, parliamo a delle persone che ci stanno seguendo. E bisogna anche fare attenzione ai tempi di risposta, perché in aula... Quando siamo dal vivo è facile eh, così accorgerci se qualcuno deve parlare, eh, interromperci se abbiamo bisogno di, di lasciare spazio agli altri. Quando siamo online eh, la cosa è più difficile, quindi dobbiamo anche avere tanta pazienza. Se facciamo una domanda dobbiamo permettere agli altri di prendersi il tempo di rispondere, banalmente anche attivare il microfono per poter rispondere richiede del tempo. Quindi dobbiamo lasciare più tempo eh, eh, perché gli altri possano interagire con noi. Non sempre è facile, a volte ci viene, ci, ci fa fatica questo aspetto, no? ci verrebbe più, più facile cercare di trovare eh, di volere che questi tempi fossero, li vorremmo un po' più veloci questi tempi, proprio perché nella vita normale siamo eh, abituati a un certo ritmo, no? invece dobbiamo avere un po' più di pazienza. E a volte dobbiamo stimolare la risposta, cioè non solo fare la domanda, ma cercare così di, eh, chiedere la collaborazione di chiamare una persona per nome chiedendo magari proprio che, che ci risponda e eh, questo questo può succedere proprio per questa dinamicità che c'è diversa eh, in questo caso e torno sulla, su quanto dicevamo prima ehm, sul fatto di, di, di coinvolgere le persone, cercare di intervallare, se siamo in aula, cercare di dare spazio a tutti gli allievi, ok? cercando di interagire con ognuno di loro. Attenzione ai tempi tecnici digitali, beh, in parte abbiamo detto prima no? i tempi di risposta, ma può essere un tempo anche più lungo dovuto alla connessione, magari un po' più lenta, un disturbo nella ricezione della risposta, quindi dobbiamo avere pazienza... E, e, e accettare anche questi te, tempi tecnici che possono essere un po' più lunghi. E poi, importante, a mio modo di vedere, sono anche le pause. Stare seduti davanti a un computer ci irrigidisce, nel senso non c'è la stessa dinamicità di quando sono seduto in aula, mi muovo di più in aula. Mi muovo, riesco a muovermi un po' di più. E quindi dobbiamo pensare, se vogliamo organizzare dei corsi di formazione, a dei tempi che siano sostenibili per le altre persone. O immagino un percorso magari di un'ora dura al massimo, non riuscirei a pensare di fare quattro ore fatte bene utilizzando la lezione a distanza. Oppure facendo, lo posso fare se prevedo delle pause, per cui la persona ogni tanto può alzarsi, sgranchirsi, anche perché eh, proprio guardare uno schermo per tanto tempo non, non fa neanche bene alla salute. Quindi dobbiamo anche eh, tutelare le persone che ci seguono, le persone che vogliono fare i nostri corsi e mettere nella condizione migliore possibile. E parliamo un po' di piattaforme. Intanto, se qualcuno si è aggiunto, quindi. Ribadisco il concetto, eh, se avete piacere di approfondimenti, se avete domande, considerazioni, esperienze che avete fatto rispetto a quello che vi sto raccontando, usate pure il, eh, i commenti, eh, io in questo modo li posso vedere, e possiamo interagire e magari costruire assieme questa, questo incontro. Parliamo di piattaforme. Quale piattaforma scegliere? Se io sono all'interno di una scuola, ovviamente scelgo la piattaforma che la scuola mi, mi consiglia e mi, mi indica di usare. Ma se sono io a dover organizzare un corso, quale, quale piattaforma devo scegliere? Beh, intanto eh, vi dico subito che la migliore piattaforma è quella che risponde al meglio, quella più adatta alle esigenze sia di chi... Eh, presenta, organizza il corso, sia quello dei suoi corsisti. Eh, quindi mh, non esiste di per sé una piattaforma migliore in assoluto, ma esistono delle piattaforme con caratteristiche diverse e l'abilità è quella di scegliere la piattaforma che si avvicina di più alle esigenze che io ho. Qua intanto partiamo dal presupposto che ci sono delle piattaforme a pagamento e delle piattaforme gratuite, quindi questo è il primo passo, il prima, la prima scelta che devo fare. Tra le piattaforme gratuite, quando le piattaforme sono gratuite, o la stessa piattaforma sia gratuita che a pagamento, ovviamente avrò dei servizi che sono accessibili anche nella forma gratuita e altri che invece dovrò pagare. Alcuni mettono dei limiti di tempo, cioè io posso utilizzarla gratuitamente ma per un, per un certo numero di minuti, dopodiché la connessione scade. Oppure lo posso fare ma ho un limite nel numero di persone che mi possono seguire. Quindi ovviamente se non voglio... Ehm, acquistare questi pacchetti e voglio utilizzarli in maniera gratuita dovrò fare attenzione a quelle che sono le mie esigenze e trovare la piattaforma che meglio si sposa con le mie esigenze se invece ho un budget e penso di, di voler così pagare l'abbonamento anche lì comunque ci sono delle valutazioni eh, da fare anche se eh, in questo anno tutte le piattaforme si sono molto evolute e, e in qualche modo si trovano ad essere anche molto simili tra di loro perché eh, le necessità alla fine sono spesso simili e quindi anche le piattaforme che erano partite da, da posizioni diverse un po' alla volta in questo anno, anno e mezzo si sono trovate a fare miglioramenti, aggiornamenti ma in qualche modo anche essere molto simili. Per la lezione sincrona, quindi io sono in presenza, e i miei allievi sono in presenza, abbiamo la possibilità di usare Zoom, che è estremamente diffusa, Cisco WebEx, eh, GoToMeeting... E Google Meet queste sono forse le più, le più diffuse in questo caso io come docente mi collego e i miei allievi anche e possiamo vederci e parlarci questa è la situazione diciamo ideale di una situazione sincrona e tutte queste piattaforme hanno anche una chat per cui io mentre vedo i miei allievi che eh, seguono la lezione, ho anche la possibilità di mettere dei link attraverso la chat, di, del, di scrivere delle cose, e mi permettono di fare quella che diciamo potrebbe essere una lezione frontale classica, con tutti questi strumenti poi posso aggiungere delle attività fatte proprio per interagire meglio con gli strumenti che abbiamo visto prima, quindi CAUT, Padlet e Mentimeter. Poi in realtà gli strumenti ce ne sono molti altri, io ve ne ho così, accennato a questi tre perché sono quelli che eh, non, non solo sono molto diffusi, ma secondo me sono anche molto utili, li uso molto. Un altro elemento che, che eh, diciamo è più ricco rispetto a questi quattro è Google Classroom. Perché è diverso Google Classroom? Fa sempre parte del pacchetto Google, ma se Google Meet mi permette di fare una lezione, così come stiamo facendo adesso, Google Classroom ha la possibilità di eh, eh, mettere a disposizione una serie di altre attività da che ehm, eh, as, eh, arricchiscono quello che può essere la lezione sincrona. Cioè io posso mettere a disposizione dei miei corsisti dei materiali, quindi dei PDF, degli audio, come dicevamo prima, delle infografiche, e le posso archiviare in questo, in questo strumento che è Google Classroom, e eh, suddividerlo per argomenti, quindi dargli anche una sequenza rispetto dei temi che abbiamo trattato, o a dei periodi che abbiamo di, di corso, no? in base al tempo, gennaio, febbraio e avanti di questo passo, oppure proprio i temi. E quindi tutto il materiale rimane organizzato e strutturato, facilmente accessibile agli allievi, e anche facilmente utilizzabile, con la possibilità poi anche di fare dei piccoli quiz, delle, con Google Moduli, eccetera. Quindi rispetto alla piattaforma, che mi fornisce solo la possibilità di fare una lezione eh, frontale, chiamiamola così, tradizionale, con Google Classroom ho anche la possibilità di inserire una serie di eh, attività e, e file e via dicendo. E per esempio io come professional organizer ho utilizzato questo strumento proprio per fare un corso dove ci trovavamo una volta alla settimana per un incontro di un'oretta, due orette per parlare del tema dei zero rifiuti, per esempio, ma poi avevo preparato tutta una serie di materiali, dei PDF. Eh, tipo slide, ma, ma carini, bellini, eh, che lasciavo a, ai miei, alle persone che seguivano il corso con una serie anche di schede di attività da poter fare durante la settimana che quindi arricchivano il mio corso e, e lo rendevano più, più concreto in qualche modo, no? rimaneva qualcosa ai corsisti, delle piccole attività da svolgere e che gli aiutava a fare dei passi, a progredire nel percorso che io avevo pensato per loro. Quindi in questo caso se eh, pensate a un'attività diciamo un po' più ricca, allora, per esempio, Google Classroom potrebbe essere una soluzione. Nella lezione asincrona, allora, come vi dicevo, può essere d'aiuto Google Classroom proprio per questa capacità di organizzare e gestire i materiali che voi preparate per i, docenti, per i vostri allievi, ma possiamo immaginarci anche strumenti più semplici come YouTube. Io preparo il mio video e lo eh, pubblico su YouTube e quando l'allievo vorrà potrà vederlo o gli darò io un tempo per vederlo quindi YouTube mi permette di pubblicare dei video che possono essere o delle mie vere e proprie lezioni o eh, dei materiali video che ho creato proprio per eh, così, eh, sostenere i contenuti che io voglio che i miei allievi imparino ci sono poi delle piattaforme che servono proprio per erogare corsi, in questo caso per esempio eh, possono prevedere anche un, un costo per chi si associa, quindi io scelgo di fare un corso, il corso è a pagamento, pago per poter accedere al corso, poi sarà la piattaforma a girare eh, i ricavati eh, a me che sono un libero professionista e che magari voglio eh, proporre questa attività come un'attività eh, lavorativa proprio, no? Una volta magari facevo il corso in presenza, adesso lo voglio fare online, ma mi affido a queste piattaforme per gestire il corso. Quindi io preparo i video, racconto i, le, le, i, le lezioni, racconto i contenuti all'interno delle mie lezioni, pra, preparo una serie di lezioni che vengono pubblicate da queste piattaforme e poi, sempre queste piattaforme si occupano della vendita dei miei corsi. E vi aggiungo anche questo sito, Patreon, che è una soluzione un po' diversa. Qua si prevede un abbonamento mensile per un singolo docente, per un singolo... Ehm, per ogni singola figura, e è una, una cosa un po' diversa, ve la metto così come ispirazione se volete andarla a vedere. Ed eccoci arrivati al momento dell'operatività, dell ok? Ok? Abbiamo detto che dobbiamo preparare bene le nostre lezioni, dover tenere conto del ritmo, dobbiamo tenere conto dell'interazione con gli allievi, ma poi a un certo punto è ora di andare eh, in, in onda. E la primo, il primo consiglio che vi do è, è proprio di cercare di gestire le cose in maniera organizzata, proprio per eliminare lo stress. Sappiamo che ci possono essere diversi livelli no? di, di complicazione quando lavoriamo con la tecnologia. Quindi il primo consiglio che vi do è quello di prendersi tempo, eh, vuol dire eh, di mh, attivare tutto con, una certa, eh, con un certo anticipo. E prepararsi un quarto d'ora prima di iniziare la lezione, verificare che le connessioni siano tutte a posto, che tutto sia funzionante, che la presentazione sia pronta, che i vari link che magari mi servono per fare l'attività sia tutto insomma, tutto, tutto funzioni, tutto vada bene. Il secondo, il secondo consiglio è di trovarvi ovviamente uno spazio tranquillo dove fare la lezione, tranquillo vuol dire silenzioso, ma vuol dire anche uno spazio fatto da, di accordi, magari con la propria famiglia che eh, in quell'ora, in quelle due ore, sanno che voi state facendo un'attività e non dovete essere eh, disturbati. Quindi anche in questo caso partire per tempo, cercare di concordare con chi condivide gli spazi eh, di casa o, o di, di ufficio, di lavoro, insomma dove dovete registrare o dove dovete eh, così, eh, eh, erogare in qualche modo questa lezione e trovare un accordo in modo che il vostro spazio sia tranquillo e possiate concentrarvi sul vostro lavoro. E ovviamente bisogna ragionare sull'inquadratura, Spero di aver fatto un buon lavoro oggi, quindi insomma che non sia la testa tagliata, che vi si veda bene, perché anche attraverso il vostro viso, le vostre espressioni, comunque comunicate, comunicate ai vostri allievi ed è bene che siate ben visibili. Con un'inquadratura che permette insomma una visibilità eh, adeguata. Se state registrando eh, una una lezione asincrona e dovete mostrare degli oggetti, ovviamente anche in questo caso dovrete fare attenzione, magari non sarà più solo il viso, sarà il corpo intero, mostrerete degli oggetti, delle cose, quindi dovrete magari eh, pensare ancora meglio all'inquadratura e a tutti gli elementi dell'inquadratura. Un altro aspetto è la luce. Mi è capitato a volte di vedere delle inquadrature de, dei docenti che insegnavano con la luce alle spalle, una finestra alle spalle. Questo per esempio impedisce a chi vi segue di vedervi in faccia, di vedere i vostri occhi, di vedere le vostre espressioni. Sarebbe meglio evitarlo, meglio invece una luce magari da, da, davanti a voi che vi illumina e che vi permette a chi segue di, di vedervi di, eh, e di potervi seguire meglio. L'audio ovviamente è importante, quindi ovviamente dovete fare attenzione che non ci siano disturbi esterni, audio, ma anche che il vostro audio sia buono. Anche utilizzare il tono della voce, fare in modo che, sen che si senta bene, ok? Perché una lezione, già non avete molti elementi per riuscire a coinvolgere le persone, se poi anche non vi si sente bene, capite che il problema diventa piuttosto impegnativo da, da, da gestire. Condividere. Se usate le piattaforme eh, tipo Zoom, tipo Google Meet, tipo Cisco WebEx, potete condividere la vostra presentazione, i file, i video, ma dovete saperlo fare bene, quindi magari provate prima, fate delle prove, controllate che il video sia visibile, che si senta bene, quindi fate attenzione nella condivisione del, del materiale che tutto sia sotto controllo. Poi, vi dicevo, con questi strumenti abbiamo anche a disposizione le chat, quindi c'è la possibilità di comunicare con gli allievi attraverso la chat, e quindi eh, sono sempre da tenere un po' sotto controllo, non sempre facile, perché già dovete la concentrazione Dovete concentrarvi su quello che dite, poi avete la presentazione, poi c'è anche la chat, quindi non sempre è facile seguire tutto. Io spesso chiedo ai miei allievi o alle persone che seguono i miei corsi di aiutarmi, eh, di collaborare. Quindi se magari non mi accorgo che c'è un messaggio, che siano loro ad avvisarmi che, che, che è arrivato un messaggio, che c'è un messaggio nuovo, oppure se hanno delle domande di aprire tranquillamente il microfono e farle, cioè cercando comunque di trovare una collaborazione. e eh, Questo ha due aspetti positivi. Il primo, che io eh, so eh, così, che non mi perderò, non perderò elementi perché c'è qualcuno che mi aiuta. D'altro canto, anche gli allievi sono più coinvolti, partecipano in qualche modo, un po' di più alla lezione perché sono attivi allo stesso modo. Eh, in cui, insomma, allo stesso modo nel, nel collaborare a fare la lezione e per ultimo accettare e improvvisare quando usiamo la tecnologia può succedere che delle cose non funzionino, può succedere che non tutto vada per il verso giusto. Questo in realtà succede sempre nella vita, su qualunque cosa. Ma abbiamo una percezione che con la tecnologia questo sia ancora più vero e allora dobbiamo apprendere anche accettare che certe volte le cose non vanno e se quel giorno lì non posso condividere la presentazione e non c'è niente da fare, faccio i miei tentativi e qua ovviamente ci sarà tutto il mio impegno nel cercare di far funzionare tutto, ma se proprio non funziona, si improvvisa. E I contenuti li sapete, le cose le sapete sicuramente fare e quindi bisognerà trovare una soluzione per cercare di venirne fuori in maniera più elegante possibile. Io con i temi avrei finito, però sono molto disponibile, cioè mi farebbe veramente piacere se voi avete qualche dubbio, qualche domanda o se volete approfondire qualche tema. Vi ho fatto una panoramica piuttosto veloce. Però volentieri se avete qualche, qualche curiosità, qualche dubbio, mi fa piacere poter condividere con... Ok. Qualunque cosa vi venga, vi venga in mente, qualunque dubbio abbiate. Vi lascio qualche secondo per vedere se qualcuno ha qualcosa da aggiungere nel, nei commenti. Nel frattempo, vi ricordo che questo incontro fa parte di, di molti altri incontri e di molti contenuti creati dai professional organizer di, di tutta Italia, iscritti all'associazione italiana Professional Organizer, che hanno dedicato la prima settimana aprile, eh, scusate, di primavera per raccontarvi come ci si può organizzare come ci si può semplificare la vita attraverso l'organizzazione quindi se andate sul sito di Appoi eh, oppure sulla pagina Facebook di Appoi trovate diverse risorse che magari possono interessarvi e, e po magari potrete trovare utili. nel frattempo io vedo che non ci sono altre domande quindi spero di essere stata sufficientemente chiara, so per certo che se non sono stata esaustiva perché le cose da dire erano veramente veramente tante e ho cercato di fare una panoramica il più possibile eh, cercando di così mettere eh, in, in, in pie, darvi dei suggerimenti, cercare di, di trovare così qualche suggestione, qualche suggerimento rispetto ai temi che abbiamo trattato. Spero che per voi sia, stata, o sia stato un appuntamento interessante e utile. Vi ringrazio per eh, la vostra attenzione, per aver scelto di partecipare a questo webinar. Eh, entro pochi giorni lo sarà disponibile anche su YouTube, quindi se volete anche rintracciarlo, sarà facile rintracciarlo anche da YouTube. E vi ringrazio per la partecipazione e ci vediamo al prossimo incontro.